E ciao a tutti ragazzi e bentornati a un altro video del Brucaliffo Studio, ma prima di cominciare, io il 14 marzo 2023 sarò a Milano mattina, primo pomeriggio, quindi se vi va volete fare due chiacchiere, ho già messo anche la storia su Instagram, ma non tutti mi seguono su Instagram. Sono in piazza Duomo per saperne di più o mi segui su Instagram o metto, metto lì le mie tratte Comunque, che, che, che fine ha fatto lo studio nuovo? Giuse, l'hai preso un anno esatto fa, ormai un anno e un mese fa Sei sempre in quello vecchio Perché? Cosa, cosa, cosa stai facendo di là? Allora, la, la situazione è questa Vi racconto poi in un anno che cosa è successo nello studio nuovo Sapete che le cose quando le vuoi far bene no, no, non ci metti mai poco a farle Specie se sei in Italia e, e noi siamo in Italia Quindi vi, vi spiego passo passo Ho acquisito il fondo Ho fatto una primissima pulizia di sporco Dato che comunque la stanza era ferma da quasi dieci anni Con finestre aperte, intemperie, animali, cacchette di, di gatti E insomma chi più ne ha più ne metta Abbiamo trovato la situazione in una maniera abbastanza orribile Sì onestamente la prima spesa me la immaginavo un po' diversa Per uno studio di registrazione Abbiamo preso queste robe che non so se funzionano è a carta ma se la, lo, lo bagni lo strizzi e lo riusi no, boh, okay. poi abbiamo preso tutti i prodottini per pulire per ambienti per i pavimenti Dopodiché abbiamo parlato con uh, i ragazzi della 432hz, non so 432hz, che saranno i coloro che, al quale voglio affidare il mio progetto, abbiamo stilato un progetto ovviamente a livello di, di struttura, di come gestire il locale perché è vero ho tre stanze ma nel mezzo c'è una porta quindi... Mi, mi comporta che una stanza deve stare da un lato, una stanza totalmente da un altro. Insomma, a livello di gestione, anche se il locale è grande, è stato abbastanza cacacazzi. Quindi abbiamo cercato di, di capire al meglio che struttura fare, non fare, è tutto un po'. Dopodiché, dopo aver eh, capito la struttura che doveva prendere il Brucalifo Studio, quello, quello bello, quello vero, eh, abbiamo iniziato l'impianto elettrico. Mio padre è elettricista, quindi ho affidato alla sua ditta la costruzione dell'impianto elettrico appunto dato che dovevamo rivoluzionare tutto di qua abbiamo mio padre che sta gestendo tutta l'impiantistica, illuminazione punti luce e insomma linee com'è? bene bene hai trovato delle difficoltà? le mani da dà tutto, tutto l'umido e con l'umido ci vuole essere un, un cortocircuito quindi, in sostanza, se facciamo lo studio staccato dal muro e poi mi va in corto una qualsiasi presa, per cambiare dobbiamo distruggere tutto. Lui cosa ha fatto? Ha staccato tutti i cavi, se li ha tirati via e li controlla da un punto accessibile. Giusto? Oggi, 30 ottobre 2022, abbiamo fatto un check del contatore stiamo iniziando a fare l'impiantistica elettrica con mio padre e dopodiché bisogna anche dare alcuni permessi per cambiare l'orientamento di una porta e si parte dopodiché è successo che ho fatto venire Ganza mi ha fatto cambiare un po' l'ottica delle cose sulla gestione, sugli spazi e tutto il resto quindi abbiamo creato quella che è una struttura totalmente nuova e totalmente migliore del, del locale il, ciò comporta che una parte dell'impianto elettrico è stato dovuto rivoluzionare di nuovo e mio papà super contento eh, ha fatto tutto perché non sono ancora stati fatti altri tipi di lavori per due motivi molto semplici uno il lato economico io giustamente uscivo da una compravendita, quindi ho speso tutto il mio capitale nella compravendita. Devo spenderne praticamente tanto quanto mi è costato il negozio, se non di più, per fare tutta l'insonorizzazione. Quindi mi ci vuole un po' di tempo per arrivare a, a ottenere il budget. All'inizio avevo pensato di fare un crowdfunding, dove chiedevo un aiuto ai fan, quindi a voi e... E per quanto mi venisse dato un aiuto, eh, tanto quanto l'aiuto mi veniva dato, così veniva ricontribuito con un regalo. Solamente che crowdfunding crowdfunding um, è una roba difficile da mandare avanti ed è una cosa che a livello d'umore poi non mi avrebbe fatto sentire mio il locale. Ho pensato anche di chiedere aiuto a qualche ditta qualche multinazionale, i marchi che non vi sto a dire ma difficilmente fanno una collaborazione economica nel senso che mi fanno da gold honor quindi mi danno qualche, qualche soldo, in cambio io rilascio la pubblicità utilizzando i loro prodotti oppure mettendo le foto nel, nel locale. Con, con insomma, i loro prodotti. Dato che comunque sia è un grandissimo, ci sarà un grandissimo via vai di artisti. Quindi cioè, ci potrebbe essere un rientro. Però giustamente non, eh, non lo fanno né con me né con altri. Nel senso, non è che non hanno scelto di fare con me. Proprio nelle specifiche contrattuali c'è scritto che i valori vengono distribuiti con eh, attrezzatura e non con eh, eh, con insomma un compenso economico. E io l'attrezzatura per adesso potrei benissimo iniziare con quello che ho e man mano eh, ampliare le cose. Quindi, in sostanza, eh, una delle due scelte primarie per la quale non, eh, non ho ancora iniziato, non ho ancora finito i lavori perché iniziato, ho iniziato e iniziati, è stata quella. La seconda, quella più burocratica, eh, è stato quello di avere tutti i permessi per poter lavorare effettivamente perché devo fare dei cambi a livello di struttura e i cambi a livello di struttura hanno bisogno di permessi, sentire il comune, sentire eh, l'anagrafe in alcuni casi per cose che devo fare, insomma sopralluoghi, rilevamento di misure e quant'altro e poi tutto l'intervento che mi porta a avere la, la documentazione il, il permesso per poter fare i miei cambi eh, a livello di struttura questi cambi sono quasi arrivati, mi manca veramente poco ero ieri appunto alla stanza, abbiamo fatto tutti i rilievi con il geometra tra l'altro il geometra gentilissimo mi, mi sta seguendo in tutto e quindi adesso manca solamente un'ultima verifica Prima di poter avere l'ok okay a sfondare tutto e a cambiare l'ordine di alcune cose, alcune porte, alcuni muri, giustamente. Prima di levare e mettere bisogna chiedere i permessi. Quindi questo. Sono a buon punto perché ho un'idea strutturale e non è poco. Quanto durerà? Io penso ancora un annetto circa. ci vorrà ancora un annetto circa, però il progetto è bellissimo. Non so se farvi vedere già qualcosa, penso di no, perché poi rimanete insomma aggiornati che vorrei fare l'inaugurazione e farvi vedere tutto a lavoro finito. Tanto comunque sia il locale dentro lo avete visto, vi faccio vedere solamente una, un progetto su, su come verrà allestito lo spazio, dato che vi ho raccontato un progetto totalmente diverso, così almeno vedete, vedete come, come svilupperà però oltre a quello non vi faccio vedere niente, ok? Noi ci salutiamo, volete rimanere aggiornati, iscrivetevi, tanto è gratuito, io non vi chiedo ovviamente il numero di like e, e nient'altro, però se lo volete lasciare a me aiuta a crescere con il canale. Ci vediamo a Milano, se siete di Milano, di zona, se volete fare la pazzia che siete in zone limitrofe e volete raggiungermi, mi farebbe un sacco piacere per la prima volta vedervi di persona. Facciamo due chiacchiere in Duomo. Ok, un bacione a tutti ragazzi, io torno a fare le mie robe burocratiche e mix. Ci vediamo, ciao.